Allora, eh, volevo ringraziare eh, i nostri relatori naturalmente, adesso passeremo la parola a Bruno Maran, chiedo a um, Silvia Zago di avvicinarsi al palco intanto, volevo ringraziare, eh, si volevo ringraziare eh, i componenti del direttivo di PSIA Milano e che hanno fatto anche parte alcuni di loro del BEG, questo appunto gruppo che ha organizzato questa manifestazione. Mi permetto per una volta di fare i nomi, cioè Silvia Ragazzi, Silvia Bolchi, Silvia Maraone, Claudia Giambelli, Luca Pracchini, Flavio Cantatore, Giovanni Fucili, Daniele Soccerelli, Nicolo Pozzetto, il sottoscritto e Paolo Ricotti. Voglio ringraziare anche Anna Grazia Faraca, che è la ragazza che per la prima parte di questa organizzazione ha dato un, un grosso contributo oggi, un impegno non è qui, e Lorena Martignoni che faceva parte del BEG, e ti vedo là in alto. Però volevo invitare Silvia Zago, che è la persona che l'ha portato alla conclusione con tutti noi sul palco, un attimo, per una carambata. È al nono mese, quindi facciamo un applauso a lei e a Cecilia. Non capita a tutti quasi neonati di prendersi i 200 applausi di 200 persone. No? Però adesso, dopo questo momento un po' così eh, strappa lacrime, torniamo alla serietà. E, eh, eravamo seri anche prima. Volevo salutare eh, i nostri relatori, Safezetz, <ride> Tim Giuda. Relfi Kogic, datevi da fare con le mani, ecco, poi, nel senso buono, poi, no perché conosco alcuni di voi e so come potrebbe andare a finire, soprattutto. Ringraziare non so gli interpreti come facciano su queste battute di, no, di Silvio, cioè, ma li sto non facendo non un po' Come la traduzione in inglese, datevi da fare con le mani. Voglio, ringra <ride> voglio ringraziare i nostri due interpreti, anche bravo Andrea. Santi, due santi, tutti i volontari di Psia e di Terra Libertà, e salutare salutare poi vi dico l'ultimo avviso importante e diamo la parola a Bruno Maran volevo salutare la professoressa Tania Seculici che qua è in sale ci ha sempre aiutato molto il consigliere comunale Lazzarini presente Stefano Barbusca un giornalista che viene da lontano e tutti gli altri che sono qui e anche Adriano Poletti che era presente in sala che è un'altra persona che ha fatto tanto vi porto i saluti di Paolo Petraca che è il nostro presidente e di Paola Villa che è presidente di Ipsia nazionale mentre Petracca di Acre Milano e il vicepresidente nazionale Mauro Montalbetti che è andato via piangendo quasi ieri perché voleva essere qua e sono a Roma appunto per questa votazione importante e vi prego solo di avere pazienza vi ricordo i seminari che sono alle 14.30, due sono eh, non molto distanti da qua e i nostri volontari vi daranno sapide indicazioni e sono la cooperazione internazionale dei Balcani, linee interpretative e azioni concrete con Silvia Maraone, purtroppo per un problema improvviso non c'è la professoressa Perino no non è Silvia che le ha tagliato le gomme, no? non vi preoccupate allora poi purtroppo una cosa seria, i conflitti dimenticati con Sergio Cecchini e Domenico Affinito sempre qui in, in, vicino all'auditorium, vicino alla chiesa di San Fedele e invece, eh, proprio perché abbiamo avuto una grandissima richiesta, siamo andati oltre le capienze delle sale per tutti e tre gli incontri, letteratura e cinema, chiavi di lettura per capire i Balcani di oggi e di domani con Cristina Battocletti e Giuliano Geri che sono già in sala e che saluto, si terrà in corso Matteotti 14, perché sono raccomandati, quindi in corso Matteotti 14 che non è distante da qua, vi diamo le indicazioni presso la Sala Verde al primo piano dell'Auditorium San Carlo, poi vi diamo altre indicazioni tipo caccia al tesoro perché mi sembra già abbastanza difficile arrivarci. Quindi vi abbiamo dato tutte le indicazioni, mi pare di aver concluso se non ci sono altre eh, raccomandazioni. Mi raccomando le cuffie, le cuffie da restituire e chiedo a Bruno Maranna di introdurre il filmato col quale concludiamo, lo ringrazio eh, per la pazienza. Grazie anche ad Andrea Riscassi ovviamente. Eh che si riprende il libro